Ciao a tutti, io sono Daniel Levis e insieme a altri quattro ragazzi frequentanti il mio stesso corso di rivoluzione digitale presso il Politecnico di Torino ho creato questo blog i miei post principalmente scriverò di come nell'epoca digitale sia facile promuovere la propria musica e la propria immagine musicale sul web, spiegandovi inoltre come funzionano piattaforme come iTunes e Spotify. Un post tratterà di come ormai le star musicali nascano o sul web grazie all'intervento di contest o talent show. Spero vi piacciono i post e se siete appassionati di musica continuate a seguirci. Ciao!